grazie, io non sono segretario generale dell'USB perché l'USB non è il segretario generale, abbiamo una struttura orizzontale a tutti i livelli dal livello aziendale fino al livello confederale è una scelta che abbiamo fatto alla nostra Costituzione proprio perché pensiamo che il sindacato debba avere una struttura il più possibile vicina ai luoghi della produzione, ai luoghi della discussione quindi non l'abbiamo fatto, Poi, Abbiamo un esecutivo nazionale un po' ampio che consente a tutti i compagni di essere un po' dappertutto. Intanto vi ringrazio per, eh, per l'invito. A me sembra che il convegno che, che avete, avete convocato individua bene la prospettiva di dissoluzione eh, del quadro costituzionale che noi abbiamo, abbiamo conosciuto e è stato costruito dal dopoguerra e nella seconda no. metà uh, del, eh, del Novecento, eh, quindi è molto molto utile perché noi ci troviamo come organizzazione sindacale confederale e generale di fronte alla necessità di dover affrontare eh, questa questione con un occhio rivolto oh, non solo a quanto oh, questo produrrà eh, sulle regioni eh, che oggi sono state molto ben descritte fino ad ora quelle che subiranno in qualche modo eh, gli effetti dell'autonomia dell differenziata ma come noi possiamo riuscire a mantenere un livello unitario del movimento dei lavoratori di contrapposizione a questa autonomia eh, differenziata cioè la la percezione che abbiamo è che per esempio i professori del Nord o i lavoratori del Nord immaginano che hanno da guadagnare da questa autonomia differenziata, pensano che tutto sommato ben venga perché noi alla fine non ci rimettiamo ma ci guadagniamo. Io che questa cosa sia... Molto, molto complessa eh, da realizzare che c'è bisogno oh, di andare un po', un po' in profondità e io credo che noi dobbiamo oh, rileggere un po' cioè a me la questione del nord-sud convince ma convince fino a un certo punto cioè c'è un nord e un sud anche all'interno dell'Europa, anzi dell'Unione Europea C'è un nord e sud che eh, è costruito intorno al blocco, oh, al blocco forte dell'Unione Europea, se andiamo a vedere negli ultimi cinque anni Spagna, Italia, Irlanda, Portogallo, Grecia hanno perso 6 milioni di occupati, la Germania ne ha guadagnato un milione e mezzo, cioè dentro una fase di crisi eh, sistemica eh, chi ha guadagnato è stato il blocco il blocco forte dell'Europa. Ed è, ed è lì che guardano le regioni che eh, si propongono come alfieri dell'autonomia della della, eh, dell eh, differenziata, cioè a raggiungere quei livelli produttivi, quei livelli eh, di capacità eh, di eh, fare tesoro eh, del, mercato, del mercato interno. Quindi, eh, quindi anche di utilizzare quello che, insomma, la questione meridionale bisognerebbe rileggerla come carattere originario della Costituzione dello, dello Stato italiano, no? con una, eh, un meridione che era eh, colonia interna che era riserva di manodopera, che era eh, la migrazione interna che consentiva eh, quindi di sfruttare risorse e manodopera eh, per il nord. Stessa roba oggi la vediamo, vediamo all'interno eh, all della, eh, della, della questione Europa. C'è un problema quindi di, di leggere anche la questione della regionalizzazione come un processo di lotta di classe, un processo di lotta di classe che non si... Eh, definisce unicamente, eh, unicamente sul piano, eh, sul piano interno la lotta di classe che appunto dicevo prima fatica, fatica a trovare eh, elementi, elementi di unità se non all'interno di un processo che noi dobbiamo rimettere, rimettere, eh, rimettere in sesto perché eh, c'è anche una uh, diciamo così la, i lavoratori del nord sono stati per molto, anno, molto tempo aristocrazia operaia, avevano una, eh, una condizione diversa che poi con la fine del fordismo si è andata, si è andata modificando. I lavoratori del nord hanno perso pezzi di benessere eh, che avevano conquistato sicuramente i maggiori dei lavoratori del meridione. Questo ha prodotto anche all'interno della classe... Eh, processi di identificazione con quell'egoismo sociale che oggi determina no, una eh, condivisione anche abbastanza larga nel corpo della classe di ipotesi come quelle che, che sostiene, eh, che sostiene, eh, sostiene la, la Lega. Quindi eh, il nostro compito è quello di cercare di trovare eh, le chiavi per rimettere assieme eh, gli interessi generali della classe rispetto a quello che invece si fa come, come tentativo come operazione di eh, schierare eh, il mondo del lavoro del nord a fianco degli interessi della borghesia del nord e degli interessi economici del nord rompendo così quegli elementi eh, che non sono solidarietà ma eh, eh, consapevolezza di uguali interessi di classe che dovrebbero tenere eh, tenere eh, assieme i lavoratori del nord, i lavoratori e i lavoratori del sud eh, questo, questo processo che sembra inarrestabile e che eh, ha tutte quelle caratteristiche che sono state eh, spiegate benissimo eh, fino ad ora e penso anche dopo perché io mi auguro che ci saranno degli atti di questo di questo convegno che sia possibile metterli a disposizione perché eh, c'è eh, molte, molte cose eh, interessanti che vanno mandato il problema vero per noi del sindacato è capire come questo processo interviene eh, direttamente sul mondo del lavoro cosa produce in quanto cambiamenti eh, importanti io credo che noi abbiamo dato noi il movimento sindacale italiano in questi anni ha dato un sostanziale contributo a che fosse più facile smantellare tutto ciò che è smantellabile, lo dico dentro la sede della la Camera del lavoro della CGL non me ne vogliano ma io credo che ci sia una responsabilità importante nell'aver disarmato il movimento dei lavoratori di alcuni strumenti eh, storici e fondamentali. Oggi a, a Roma c'è una manifestazione della funzione pubblica sia CGL, CISL e UIL che rivendicano giustamente eh, i servizi pubblici. Io sono stato rimasto un po' perplesso perché quando si introduce il welfare aziendale nei contratti di categoria, quando si favorisce la nascita dei fondi pensione eh, non come eh, strumento collaterale, ma così contribuendo un po' allo smantellamento della previdenza pubblica per far crescere la previdenza, la previdenza privata, quando si introduce la questione delle assicurazioni sanitarie che debbono in qualche modo eh, provare a risolvere eh, quella difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale ha oggi perché volutamente eh, messo in crisi da una, un trasferimento di fondi alle autonomie locali, eh, sempre più ristretto, fatto sui costi standard, eh, eccetera Beh, io credo che si eh, introduca anche all'interno della classe una uh, modalità, una percezione di ineluttabilità di quanto accade che rende molto più difficile chiamare alla lotta e alla mobilitazione quando poi l'avversario di classe fa l'affondo, quando l'avversario di classe come in questo caso, come con l'autonomia differenziata, va a produrre eh, una, eh, una trasformazione così profonda, in particolar modo io credo che la questione degli assetti contrattuali sarà una questione molto, molto seria che noi dovremo affrontare, cioè oggi non, eh, non nessuno fa mistero della volontà di avere a propria disposizione nelle regioni strumenti eh, ad hoc di governo eh, del, del lavoro, dei processi occupazionali, dei processi negoziali, dei processi eh, economici e, e, e quindi salariali eh, dei lavoratori. Sappiamo che insomma, il lavoro gratuito è stato sperimentato in questa regione con, eh, con l'Expo. Cioè non è una cosina da poco che è la stessa Lombardia che ha fatto eh, l'Expo con, con quelle caratteristiche oggi chiede di avere in qualche modo mano libera sul piano contrattuale, sul piano salariale sul piano delle regole del reclutamento eh, dei lavoratori così come la questione, la questione della scuola o del servizio sanitario nazionale la questione della scuola è molto, è molto importante è molto importante perché è ormai chiaro che il padronato italiano che qui ha qui e nelle regioni che più di ogni altre chiedono il federalismo aumentato eh, eh, e che, che qui hanno proprio, eh, sede eh, in maniera proprio eh, fisica chiedono la scuola delle competenze cioè una scuola che torna indietro rispetto alla funzione che la scuola deve avere perché sia una scuola che forma sugli interessi di impresa, che forma ad essere utilizzabile, gestibile eh, in fretta e furia con quelle competenze professionali che oggi servono al mercato che vengono definite di volta in volta quando l'impresa stabilisce qual è il suo obiettivo, qual è il suo eh, core business e lì va fatta la formazione, eh, la formazione dei ragazzi, dei nostri, dei nostri ragazzi. E questo vuol dire anche mettere, eh, come dire, definire una volta per tutte che la scuola, l'insegnamento, la formazione non è formazione che deve produrre capacità nei nostri ragazzi ma deve essere semplicemente e immediatamente utilizzabile e sfruttabile a livello di imprese il servizio sanitario nazionale l'abbiamo visto noi viviamo una condizione eh, in molte regioni d'Italia di assoluta inadeguatezza anche se viene... il nostro sistema sanitario viene rappresentato come uno dei migliori al mondo e... E questo sistema sanitario che viene rappresentato, uno dei migliori al mondo, ha dei livelli di eh, garanzia e tutela delle, delle prestazioni assolutamente insufficienti in molta parte del Paese e con una riduzione di posti letto e di personale che oggi è impressionante. A oggi è Voi immaginate che noi abbiamo quando eh, programmiamo lo sciopero nella sanità ci chiedono livelli di presenza di personale sanitario negli ospedali superiore a quello che è eh, quotidianamente in forza nelle, nelle corsie cioè se noi programmiamo lo sciopero, ci devono essere 10 infermieri e normalmente tutti i giorni in quella corsia ce ne sono 6, ce ne sono 7 perché le scoperture organiche sono talmente alte che non riescono neanche a coprire, a coprire. io credo che noi oggi abbiamo un problema molto serio quello di avviare un percorso immediato e senza sconti del movimento o, operaio, del movimento dei lavoratori contro il federalismo aumentato, senza sconti, perché non c'è la possibilità di mediazione rispetto a un progetto del genere. Qualsiasi mediazione, qualsiasi concessione da un punto di vista della classica modalità italiana di provare a, a mettere di norma alle cioè quelle cose che facciamo quando facciamo le trattative sindacali in cui per cercare di no, mediare non, non fare in modo che sia tutto così immediatamente diretto si usa, beh io che questa volta non ci sia alcuna possibilità da parte di nessuno te, almeno per chi vuole continuare ad avere una funzione confederale e generale di produrre elementi di ambiguità eh, rispetto, rispetto a questa questione. Eh, credo quindi che avremo molto da fare, quello che più avremo da fare probabilmente sarà nei confronti del Movimento dei lavoratori del Nord, perché mentre al Sud siamo già costruendo eh, mobilitazioni, momenti di, eh, di forte eh, contrasto al, al federalismo aumentato, siamo ancora nella fase di, eh, invece di, eh, di spiegazione, di dare elementi di, di riflessione ai lavoratori del Nord su quella che, che può essere malamente interpretato come un passaggio loro favorevole e che invece sicuramente non lo è. In questo eh, tutte le, le iniziative di eh, maggiore chiarificazione, di analisi, di inchiesta sulla questione della, eh, del federalismo aumentato per noi sono assolutamente indispensabili e vi ringraziamo per il vostro contributo. Grazie.